Il caso Julian Assange-Wikileaks è un'ingiustizia mostruosa. Per capirlo non serve avere nessuna preparazione culturale, lo capisce chiunque, lo capisce un bambino eh, di tre anni, perché questo caso eh, può essere raccontato così in modo estremamente semplice. Dopo aver rivelato dei documenti segreti che fanno emergere brutalità, atrocità crimini di guerra, torture Julian Assange non ha più conosciuto la libertà, non ha più camminato per la strada uomo libero, sono 12 anni e invece i criminali di guerra i torturatori che sono stati esposti da questi documenti non hanno mai fatto un'ora di prigione. Il caso è tutto qui. Eh, questo trattamento mostruoso, questa ingiustizia mostruosa. Tutti abbiamo il senso della giustizia e dell'ingiustizia, è qualcosa che non richiede studi universitari o giuridici. Quindi per capire questo caso bisogna capire semplicemente questo questa persona non ha più conosciuto la libertà io ho lavorato su questo caso e ho conosciuto molto molto bene lui e la sua organizzazione Wikileaks ebbene in 13 anni di questo lavoro sul caso eh, per il mio giornale a stretto contatto con Julian Assange e la sua organizzazione io l'ho incontrato l'ultima volta da uomo libero il 28 settembre del 2010 dopo di allora io l'ho sempre incontrato Chiuso da qualche parte, eh, recluso da qualche parte o agli arresti domiciliari con un braccialetto elettronico intorno alla caviglia o chiuso dentro l'ambasciata dell'Aquador a Londra eh, senza neanche un'ora d'aria, dove è rimasto sei anni e dieci mesi. Poi dentro la prigione di massima sicurezza, la più dura del Regno Unito, dove ancora non sono riuscita a incontrarlo perché le regole sono molto dure, soprattutto sotto la pandemia, lui non, ha, non è più uscito. E io ho visto distruggerlo, ho visto la sua salute andarsene piano piano, è stato un, qualcosa di veramente triste, qualcosa che è incompatibile con la libertà di stampa in una democrazia, è incompatibile con la giustizia, con il senso della giustizia, è incompatibile con l'umanità, quindi esistono ancora dei margini per salvarlo e l'unico margine che esiste è quello di una forte pressione dell'opinione pubblica affinché le autorità americane e inglesi capiscano quanto è impopolare questa decisione di estradarlo negli Stati Uniti, chiuderlo per sempre in una prigione in cui non può comunicare con gli altri detenuti nemmeno attraverso le, i muri. Quindi eh, serve soltanto la pressione dell'opinione pubblica perché non verrà salvato dalla giustizia. La giustizia è stata usata come una spada, hanno distrutto la sua vita e la libertà, quindi no, non sarà una soluzione giudiziaria salvarlo. Sarà solo la pressione dell'opinione pubblica quando mi dicono ma che possiamo fare protestate scendete in piazza fate manifestazioni in modo che le autorità capiscono quanto è impopolare un briciolo ancora conta all'opinione pubblica è veramente pericoloso essere un giornalista con la schiena dritta è veramente pericoloso è pericoloso nei regimi perché ti uccidono ti chiudono per sempre dentro un gulag dentro una prigione, ma è pericoloso anche nelle nostre democrazie, lo vediamo: questo caso è proprio la dimostrazione non puoi toccare questo livello alto del potere Sì, puoi toccare la corruzione il politico corrotto il politico mafioso fino a lì ci puoi arrivare eh, se ti minaccia la mafia ti danno anche la scorta assolutamente quello è un tipo di lavoro lo può fare magari hai problemi con le querelle magari hai problemi con la carriera perché il politico fa, fa la telefonata in redazione al direttore magari hai questi tipi di problemi però non, fia, non fai la fine che ha fatto Giuliana Assaggio quando invece tocchi quel livello, il livello più alto che io chiamo il potere segreto, cioè il livello dove si muovono gli apparati dello Stato, i servizi segreti, le diplomazie, quando tocchi quel livello e lo fai con risolutezza, aggressività, non mediando, non cercando il compromesso, quando lo fai con risolutezza e fai veramente il giornalista, la tua vita è finita, lo dimostra il caso Giuliano Assange. Lui non ha più conosciuto la libertà, non è più uscito per la strada uomo libero. Quindi questo caso è una cartina di tornasole di quanto è limitata la nostra libertà di stampa. Noi ci illudiamo che questa libertà di stampa sia smisurata e che a differenza dei regimi queste cose si possono fare. Ci siamo illusi, ma non è così.